Eccoci di nuovo insieme e oggi parliamo di scale diminuite. Allora, faccio una premessa, queste scale si possono chiamare in molti nomi diversi, si possono pensare in molti modi diversi, si possono suonare in molti modi diversi. Quindi è un argomento piuttosto eh, da un lato complesso, dall'altro lato invece è più semplice di quel che si pensa. Quindi, allora, pensiamo un attimo. A una successione regolare di intervallo di tono e di semitono. Quindi partendo ad esempio da La avremo La, Si, quindi tono, semitono, Do, tono, Re, semitono, Mi bemolle, tono, Fa, semitono, Sol bemolle, Fa diesis. Tono Sol diesis, semitono La. Eh, come avete notato, quindi si può chiamare anche scala simmetrica perché appunto se la guardiamo eh, ad intervalli c'è una simmetria, c'è una costante che appunto la successione di un tono e la successione di un semitono. Se invece io inverto questo ordine. E faccio la mia scala partendo da La, però facendo, partendo dal semitono ne ottengo una completamente diversa quindi avrò il la un semitono quindi si bemolle tono do semitono do di re bemolle tono e così via e questa scala si dice si dice che sia stata inventata da. È un compositore francese di cui ora mi sfugge il nome, Oliver Messiaen. Si dovrebbe pronunciare in qualcosa del genere. Un grande compositore francese che si dice: Amasse appunto eh, cercare nuove sonorità e, e appunto si dice che questa scala sia stata inventata da lui se è vero o no non lo so fatto sta che ehm, è eh, anche questo eh, anche queste queste due scale sono molto particolari e non sempre eh, il nostro vecchio eh, si avvisa, riesce a abituarsi a questa sonorità: innanzitutto perché la eh, scala è formata da otto suoni da otto note, quindi già questo è un po' anomalo, perché noi siamo abituati alle scale principalmente eh, di 7 eh, suoni, quindi già sentiremo che c'è qualcosa che di diverso. E inoltre eh, questa costante eh, successione di intervalli appunto, regolari dà un effetto molto particolare. Allora, Personalmente eh, utilizzo la scala Tono, semitono, quindi l'abbiamo visto per prima, sugli accordi diminuiti o diminuiti, settima eh, se noi pensiamo alla diminuito settima, abbiamo le seguenti note la Do, Mi bemolle, e Sol bemolle, la settima diminuita di la. così, io ci vado a suonare la scala tono semitono la tonica la seconda maggiore la terza minore la quarta giusta quinta bemolle quindi la sesta minore o quinta aumentata la sesta maggiore che può essere considerata anche in armonicamente come avevamo visto settima Diminuita, quindi ok E la settima maggiore Quindi avrò comunque una sonorità particolare Però eh, io ad esempio su un accordo diminuito Una triade diminuito oppure un accordo diminuito settima eh, Posso usare gli spezzoni eh, dei pattern su questa scala eh, Mentre la semitono-tono eh, io lo utilizzo molto sugli accordi alterati di settima con varie alterazioni, faccio eh, un esempio, la settima bemolle nona. Se vado a suonare a semitono, tornare la tonica a nona bemolle va bene, terza minore e terza maggiore, se le considero ancora in modo enarmonico. Quarta aumentata, quinta giusta, sesta maggiore, settima minore. Quindi se vuole una sonorità particolarmente alta, far sentire eh, i gradi... Eh, tutte le note alterate quindi voglio andare particolarmente un po' eh, fuori eh, mi sta bene utilizzare questa scala oppure ehm, sul 2-5-1 sempre sull'accordo di, di settima in ambito jazz eh, a me piace eh, come studiarle io utilizzo eh, pressoché una diteggiatura che è, cioè un utilizzo questo modo di suonare la scala che è quattro note per corda, ovvero sempre in La, faccio la semitono-tono tono semitono, eh, parto con tre note su una corda e quattro dalla successiva. mi addentro più di tanto eh, sul, sugli accordi che si possono creare su queste scale, perché altrimenti si va veramente in un, in un ambiente un po', un po' particolare, un po' strano, eh, Divertite con queste scale a sperimentare nuove sonorità, quindi mettere come sempre un tappeto di un accordo Può essere un diminuito, un diminuito settima, un accordo di settima, un accordo alterato, un accordo di settima con tutte le alterazioni possibili. E eh, provatele perché eh, c'è chi le usa molto, c'è chi le odia, c'è chi le ama, eh, c'è chi semplicemente le conosce e ogni tanto le infila da qualche parte. Quindi per questo capitolo mi fermo qui perché comunque vorrei farvi sperimentare un po' eh, a voi stessi eh, senza diciamo una, una guida iniziale eh, di sonorità. Questa volta fate tutto da voi che insomma, mi sembra <ride> di base ne abbiamo messe parecchie eh, Trovate tanto tutto come sempre nel pdf, eh, spiegazione più dettagliata, esercizi, listeggiature e quant'altro. E poi ci vediamo per gli ultimi argomenti.